Allora, qui su questo cartello c'è scritto ciao a tutti e volevo evitare di parlare prima di aver sentito i consigli del mio ospite, ma temo non sia possibile. Quindi saluto Walter Rivetti, doppiatore professionista. Ciao, ciao Simone, ciao a tutti. Cos'era il cartello? C'è scritto ciao a tutti, ho detto non parlo finché non <ride> sento i consigli. <ride> Hai il permesso di parlare. Ok, perché devo essere sincero Walter, questo è una chiacchierata, poi ci verrà fuori un video che ci tenevo davvero tanto a fare perché sia nel mio passato, nelle famose interrogazioni a scuola orali, fino a immaginare il futuro quando parlerò a investitori delle mie idee imprenditoriali, passando dal presente con questo canale YouTube, io sento che il mio tasto dolente è sempre stata la voce, un po' la mia espressività. Però Confermami se sbaglio, ma saper parlare bene può spalancare molte porte. Allora, sì, è una cosa che spesso diamo per scontata, perché siamo abituati a parlare. Abbiamo una voce, la utilizziamo bene, male, così, così, ogni tanto. E quindi non è una cosa che alleniamo particolarmente. Proviamo a fare magari eh, con te oggi un video un po' in interattivo, quindi dei consigli su come usare al meglio la nostra voce, come comunicare meglio, dove magari io provo determinati esercizi, ma chi sta guardando il video vuole iniziare a capire alcune cose, diamo già degli spunti. Ok. Allora, io ad esempio, andando a vedermi un po' anche i tuoi video e leggendo il tuo sito, eh, ho trovato le due parole tono e volume. Tono e volume fanno parte degli elementi della voce. Il movimento tonale è dato dal passaggio da toni alti a toni bassi e sapersi muovere all'interno di questi, di questa gamma tonale, si chiama appunto, conferisce alla tua voce qualcosa di più brillante, di non monotono, monotono. Quindi... Ecco che tutto torna. Ad esempio, Simone, prova a dirmi una frase, normale, qualsiasi frase tu voglia. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok, ora dimmela con una tonalità più alta. Abbiamo detto tonalità e la frequenza. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ancora più alta. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok, ora farla, farla con una intonazione bassa. In questo momento sono molto emozionato di fare questo video. Ok. Qual è l'errore che spesso si fa? È mm -hmm. aumentare il tono e aumentare anche il volume. In questo okay. modo. In questo momento sono molto emozionato. Alzo il tono e sbaglio e alzo anche il volume. In questo momento sono molto emozionato. Ah. Però sono due elementi che dobbiamo saper gestire separatamente. Un po' come okay. gli slide del, di un mixer. Alzi uno e l'altro lo puoi lasciare basso. Altra mm. frase, però ora mi muovi solo il volume. In questo momento sono molto emozionato. Ok, volume più alto. Ancora di più? Sì. <ride> non sono uno che urla molto, però. Questo è interessante. Ok, in questo momento sono molto emozionato. Ok, Infatti si sente che ti contieni un pochino. Allora ti troverai più comodo con poco volume. Sì, proviamo? Sì. In questo momento sono molto emozionato. Ok, adesso posso complicarti la vita perché sei stato davvero molto bravo, perché uh, hai alzato il volume ma non hai alzato anche il tono. Hai abbassato il volume, ma non hai abbassato il tono. Okay. Quindi, bravo, hai gestito il volume in maniera indipendente. <ride> Facciamo, e invito anche a chi guarda, ci guarda, a fare questo esercizio: incrociamo le cose. Rendiamo davvero difficile. Abbiamo okay. detto che è normale fare questa cosa, aumentare il volume e aumentare il tono. La cosa più sì. difficile è ora, tono alto. Quindi sono su con il tono, ma il volume è davvero basso. No, porca miseria. Mm? Ok. Mm. Eh, ti posso suggerire la frase? <ride> sì, sì, sì. Iscrivetevi al mio canale. Così. Ecco. Pubblicità. <ride> allora, abbiamo detto tono alto, volume basso. Iscrivete. È difficile. Iscrivetevi al mio canale. Esatto, senza soffiare, però, senza andare sui fiati. Ok. Iscrivetevi al, Iscrivetevi al mio canale. Ok. Iscrivetevi al mio canale. Poco, poco volume, tanto tono. E l'opposto okay. qual è? Iscrivetevi al mio canale. <ride> ancora un po' di più la differenza. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale! Ok, ancora più giù. Iscrivetevi! Iscrivetevi al mio canale! Bravo, grande! <ride> bene, con questi bene, bene. esempi abbiamo già visto come questi due elementi I quali... Sudato? <ride> di quali ognuno ha una gamma, un proprio metro, ogni persona ha una tastiera sulla quale può suonare i, la melodia, i suoni, il volume. Ogni elemento ha una propria gamma. Ecco, bisogna riuscire a suonare tutte le possibilità, tutti i tastini che questi due elementi, tono e volume, ci permettono di fare. Allora, durante la chiamata non mi ero reso conto, ma direi che... Per oggi abbiamo avuto abbastanza momenti imbarazzanti ma c'è tutta una seconda parte dove con Walter analizziamo la differenza tra ritmo e velocità, quindi per non perdertela non ti rimane che iscriverti al canale. Anzi no, aspetta, iscriviti al canale! O anche iscriviti al canale, no no era giusto alto, iscriviti al canale!